Un momento importante per tutto l'Abruzzo e chiaramente per questo centro marsicano, in questa inaugurazione alla presenza del Presidente del Senato, che è un gesto di, di grande garbo e di grande rispetto istituzionale. Verrà inaugurato il monumento che è alle mie spalle, che è un momento di grande importanza storica e poi ha segnato il destino all'intera Europa, non solo dell'Italia.